Sei una di quelle persone che pensa voglio incontrare la mia anima gemella così per caso non mi piacciono gli incontri organizzati. Allora ti chiedo ma che tipo di vita hai? Esci molto spesso? Cosa fai nel tempo libero? Frequenti spesso persone nuove? Oppure ti dividi tra il lavoro, la casa, i figli, i genitori anziani e passi il tempo libero sui social? Ecco, perché se questo è il tuo stile di vita come puoi incontrare una persona nuova? Come potrebbe entrare nella tua vita qualcuno di diverso dalle solite persone che frequenti? Dovrebbe venire a chiamarti a casa. E allora quale può essere il rischio? Che fra un anno o due tu, ripensando alla tua vita, ti renderai conto di aver buttato via un sacco di tempo. Allora aiuta il tuo destino, aiuta la tua vita e... Eh, Potrai così conoscere davvero delle persone nuove.